Dove eravate? Siamo sempre stati qui no, non lo so Io sono stanca, vado a dormire Tu invece sei stanco? Io sì, appena arrivo mi caccio a letto Qualcuno di voi ha fame? Io? Tantissimo Io. Ti è piaciuta la vita? Sì, dai. Ti regalo, sono stanchissima. È stata una città dimenticabile. Non si deve anche Eh. Ma l'abbiamo non è che si è passata? Mi l'abbiamo, lo so. Chiamiamo gli altri! Sono qua! Sì? Avete sentito l'urlo fuori campo? Sì! Ma sei stata tu a urlare? Ma che è successo? Di là! In bagno! Venite! Sei l'ennesimo scarafaggio, ti giuro che... Lei okay. non fa nulla! Non c'è niente di strano qua. Ma scusa, perché hai urlato? Non c'è niente, infatti. Ma, ma come faccio a non vederlo? È lì! Ma dove? Ma come dove? Lì! Ma c'è qualcuno? Oh, sì, qualcosa qua, scusa. Oh, qua? Sì, sì, sì. Tolto? Sì, okay, sì. Sì. sì, sì, comunque sei bene. Davvero? Eh, bello. Bello. Grazie. Uh, comunque, comunque. sì. sì uh, non vedete che ci stanno fissando tutti? Ma quanti sono? Cici, basta. Mi cioè, sento soggezione. Ciao mamma, eh. sono in tv? Eh. Potresti dire a tua madre di smetterla di fissarci, per favore? Sì, sei un pochino imbarazzante. Un pochino. Mia mamma è cieca. Ma non era così, aspetta, com'era? Beh, adesso... Uh, e, beh, Ti vedi, mi stai impallando! Ma che non vi palle! Ah, sì, comunque sei al mio posto. Sei qua tu? Sì. Ah, ok. Eh. Oh, è lo stesso! Oh, ok, ok. Beh, lasciamoli qui. Come lasciamoli qui? Beh sì, oh, lasciamoli qui. Ma sì, cioè. Cioè, come si sono permessi di venire? Lasciamoli qui, e andiamocene! Sì. Basta, ragazzi, io! Oh. Ma se ce ne andiamo, cioè loro ci seguono o finisce qui? No che non ci seguono e... No, no? li salutiamo? Eh sì No, no ce ne no, andiamo, ce ne Vabbè andiamo. raga basta Andiamo, ce ne andiamo Basta E io ora dove vado in bagno?